Poi ci si avvicinava sempre di più a tutta un'atmosfera della preparazione della guerra d'Africa. Tutto doveva essere proiettato verso la guerra. Infatti il Duce diceva che nessuna briciola di pane doveva essere sprecata perché poteva servire a, a, un, a un soldato eh, in Africa. Io sentivo dei, dei discorsi diversi eh, perché essendo con i miei fratelli che io avevo una grande ammirazione perché era, non avendo il papà erano il mio punto di riferimento e gli amici che venivano da mio fratello che io non sapevo il perché ci fossero tanti giovani che, che venivano. lì. Mi ricordo solo eh, quello che disse Strozzi che era un nostro quasi vicino di casa, che dopo diventò il vicepresidente delle latterie riunite, che era giovanissimo e disse... Il duce diceva che i contadini avevano bisogno di fare la guerra, di avere l'impero, perché avrebbero avuto possibilità di espansione e di lavorare. Lui invece disse, in una frase che ricordo perfettamente, la guerra per la povera gente non ha mai portato niente di buono. E nel mentre eh, la, la padrona invitò tutti i contadini ad andare a ascoltare i discorsi del Duce quando annunciò che, sarebbe stato, che sarebbero andati a conquistare l'impero. E mia madre mi prese per mano e mi portò davanti al salotto buono della della contessa perché in casa non si poteva andare per il fatto che si andava a sporcare ma lei aveva avuto l'obbligo di invitare i contadini a ascoltare il Duce. Io andai ero tutta felice perché andavo a vedere e sentire una cosa nuova. Quando sentì la radio eh, eh, per me fu una rivelazione perché non capivo questa voce così roboante da dove venisse e, e non capivo neanche naturalmente le parole e cosa, dicevo, e cosa eh, diceva e il significato particolarmente di queste parole, a differenza di mia madre. Infatti capì la gravità del discorso del Duce quando, tornando a casa, mia madre aveva le lacrime agli occhi perché pensava di, che aveva sei figli maschi e quasi tutti erano in grado di essere richiamati e andare a fare la guerra. E da quel momento non fui più felice di avere sentito la radio